anche se per voi ci saremo appena salutati perché di fatto sto girando ancora a luglio e dovevo fare questo video adesso adesso, perché è appena, appena successa una piccata immensa che eh, dovevo assolutamente mettere in video anche se poi, voi lo vedrete dopo le vacanze e si vede, si vede che questa cosa è fatta senza pensare, senza aspettare, perché come al solito uh, la webcam si è sporcata e sembra che io sia avvolto da questa quale luce divina. Però il fatto che sono solo a casa e volevo assolutamente fare questo video perché sono appena comparso in un video di Nadia Tempest! Yo! E fra l'altro è un video uh, molto importante per me, perché parla. Dei disagi delle persone LGBT E ora detto così, disagi, uno pensa che Sia un video fatto per denigrare, no? E il, il titolo è questo, proprio perché Nadia con le sue risposte smonta un disagio dietro l'altro Lei riceve moltissimi messaggi perché ha tipo 700-800 mila iscritti Non mi aspettavo minimamente di essere estratto per cui le ho chiesto di mm, rubare fra virgolette in maniera legale lo spezzone mi ha scritto tu vuoi se non ci credete vi faccio anche lo screen della risposta ma non penso sia necessario <ride> e quindi niente io adesso sparisco per qualche minuto e vi lascio allo spezzone ciao Nadia uno dei tanti disagi di essere gay quando la gente dice ma di te non si vede ora io voglio promettere sono la difesa della libertà di espressione quindi ognuno si veste come vuole non ci sono cose da donna cose da uomo diciamo che sono termini che si usano convenzionalmente però in cui io non credo detto questo fatta la premessa dico non è che per essere gay bisogna necessariamente etichettarsi vestendosi come Renato Zero negli anni 70 si può essere gay e sentirsi a proprio agio anche con abiti cosiddetti maschili eh, lasciando appunto agli altri la, la libertà di espressione ai bambini dovremmo già insegnare che non esiste un colore da maschietto un colore da femminuccia un gioco da maschietto un gioco da femminuccia no così come a molte bambine può piacere giocare con le macchinine così ai maschietti può piacere giocare con le bambole io noto che però questa cosa sia un po un pochino più rivolta ai maschietti se voi ci fate caso eh, le femminucce sono già più libere proprio convenzionalmente parlando per la società di indossare anche eh, non so il colore celeste invece per i maschietti c'è un'attenzione morbosa quasi, no il rosa è da femmine torno a dire ancora una volta, non sarete voi a indirizzare vostro figlio su alcune cose che non possono essere indirizzate perché ciò che si è non si può cambiare cioè mettetevi nei miei panni, io non me l'aspettavo proprio, ero lì che mi guardavo tutto il video perché comunque è un argomento che mi tocca Infatti nel box info vi lascio il link al video perché vale veramente la pena Non solo per chi è gay, lesbica, bisex o chi eh, si sente di genere opposto o, o addirittura di nessuno dei due rispetto alla nascita Va bene per, per informare, per capire quali sono le situazioni che ci mettono a disagio Io ovviamente metterò un titolo molto da fanboy perché... Spero che la curiosità di vedere il video intero venga da voi, eh, anche se so che difficilmente si riguarda il, il box in info. Liccherò anche questo video a Nadia, chissà se commenterà o meno, vedremo, l'ho detto come la stare a trovarmi, penso, penso che mi abbia riconosciuto per avermi risposto su fuori. E io vi ringrazio per averlo guardato, vi sì, ringrazio tantissimo, non ho spento il ventilatore perché è troppo caldo, spero che non vi spenta troppo e vi ricordo, Se state vedendo questo video per la prima volta, iscrivetevi al canale, iscrivetevi se volete anche al mio canale SMR che vi lascio in descrizione, seguitemi su tutti sì. i miei social che si trovano sempre in descrizione e noi ci vediamo alla prossima Ciao!